Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi in modalità live su Streamlabs sto facendo questo video perché vorrei condividere con voi una soluzione che ho trovato e che probabilmente potrebbe essere utile a qualcuno di voi, se mai avesse la stessa configurazione mia, se avesse fatto gli stessi errori miei, dopo l'aggiornamento di RaceRoom dove c'è il nuovo Force Feedback che devo ancora testare perché non ho avuto la possibilità. In cui praticamente il gioco diventa ingiocabile Praticamente è tutto rallentato Cioè le schermate dei menu sono tutto a posto Però quando si entra in gioco nel force feedback è eh, tutto rallentato Come se la propria configurazione PC fosse nulla Che non valesse più nulla di colpo Allora, qual è la soluzione? La soluzione è molto semplice e adesso ve la svelo. Allora, ragazzi, per farvi capire il problema prima di dirvi la soluzione. Di la soluzione come vedete è molto fluido, no? Sta scorrendo molto bene, eccetera. Se io vado direttamente su guida, guardate come è tutto rallentato. E non ho force feedback, non ne ho zero. Sentite l'audio, blu, tutto rallentato. Ingiocabile totale. D'accordo? Non si può giocare Tipo sto andando a 3 frame per secondo Allora, qual è la soluzione? È di una semplicità assurda Allora, usciamo Cioè, ragazzi, sono scioccato Andiamo su impostazioni Andiamo su Controlli Force feedback E, vedete, funziona il round ball del gamepad Basta toglierlo E funziona cioè io stavo per buttare al cesso race room mi accordo che non è uno dei migliori ho già espresso il mio parere eh, anni fa però cavolo tutti questi anni in cui uno comunque si diverte si fa eccetera andare a buttare al cesso un, un gioco per questo problema insomma un po' mi dà fastidio guardate anche la velocità di caricamento tutto cambia guida force feedback fluidità e che Vedete la differenza ragazzi? Vabbè vi giro perché devo impostare il tutto Ecco la soluzione ragazzi Togliere il rumble dei gamepad Perché interferisce Vai a capire perché Ma intanto la soluzione è qui ragazzi E quindi sono contento di averla condivisa insieme a voi Video brevissimo Vi ringrazio per avermi seguito Spero che questo abbia ehm, dato la soluzione a chi aveva eh, bisogno come avevo io e quindi ragazzi come al solito vi eh, ringrazio lasciate un pollice in su se vi è piaciuto questo mini video e iscrivetevi al canale visto che ci siete tanto è gratuito attivate la campanellina vi ricordo che questa sera alle 22 c'è la forfan jasparina a 45 minuti d'accordo alle 22 Commento, regia, a cura del sottoscritto, come al solito dai che ci divertiamo, ci sono ancora dei posti disponibili se volete su simdrivers.eu e poi settimana dopo ragazzi, c'è una grande sorpresa. Ciao ragazzi, alla prossima!